Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego dove fare altre rune quindi c'è un nuovo punto un nuovo glitch dove ottenere più o meno 100.000 rune in pochi secondi senza neanche ammazzare nessun mostro niente di che ci troviamo al cimitero dei giganti per quelli che hanno già sbloccato questa terra dirigetevi qua perché qui faremo un bel po' di rune grazie anche all'incremento delle zampe di gallina in salamoia dorata e grazie anche allo scarabeo d'oro in alto a destra troverai alcuni video su come incrementare le rune al meglio e altri glitch che ho realizzato sul canale quindi dirigiamoci da questa parte fino ad arrivare su quel grande uh, sasso e ci buttiamo giù, come avete visto, all'inizio del video faccio più o meno eh, intorno ai 66-70 mila rune, senza nessun incremento. Se in questo caso ti serve un altro glitch, un altro posto dove fare rune, ti consiglio di guardare questa guida. Quindi, ora riproviamo a fare di nuovo questo glitch, ma questa volta vado un attimo a a Farmare un po' di zampe perché mi serve la zampa di gallina in salamoia dorata. Quindi vado nella terra dove tutto è iniziato. Prendo un po' di zampe di gallina da questi pennuti. Se questo si sta un po' fermo, ok. Eccola qua la zampa di gallina a quattro dita. Poi le lucciole, c'è anche la guida su come trovare, fare, cioè come trovare tutti gli ingredienti per aumentare così, l'incremento delle rune. Quindi io adesso riprovo di nuovo a farlo e questa volta mi fa vedere il personaggio sulla capretta, bisogna fare così colpire l'aria. Premere un po' il, i tasti, cioè trattenere il tasto Y, mi sembra, tasto Y e continuare a schiacciare il tasto per attaccare. Non ci fate caso a quelle 113.000 rune, ho farmato un po' di rune arrivando qua, quindi noi eravamo a 77.000, quindi teniamoci in mente 77.000 rune. Ed eccolo, ed ecco le rune, ecco che arrivano, piano piano. Vabbè, quindi ringraziamo anche allo scarabè e alla zampa di gallena che ci hanno permesso di incrementare così le rune e il ritorno al cimitero dei giganti, al punto di grazia più vicino. Quindi io spero tanto di essere stato aiuto in questo nuovo tutorial, quindi se vi trovate qui e avete voglia di fare rune, ragazzi, fatele. Iscriviti al canale, attiva la campanella se il video ti è stato utilissimo. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!